Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi parliamo di piselli, vediamo un po' il sesto di impianto, la messa di mora e qualche accorgimento magari per farli venire su bene. Eccoci sul canale, allora quest'anno per la prima volta ho acquistato questi, non li avevo mai visti. Questi sì, ma eh, il supergelo mi è nuovo, deve essere una trovata commerciale, secondo loro sono più adatti alla surgelazione casalinga, non che gli altri non lo fossero, quindi secondo me è una cosa abbastanza, vabbè. Ho preso i nani, non voglio mettere reti, non voglio mettere tutori, restano piccoli, restano bassi, rendono un po' di meno. Questo è il periodo buono, siamo a ottobre, tra ottobre e novembre si possono mettere a dimora, parliamo un po' del sesto di impianto, allora una settantina di centimetri tra le file, eccole qua, qua, ho già fatto i solchi. 70 cm per me sono giusti perché la carreggiata del mio motocoltivatore è di 55 qui in mezzo io poi ci passo con motocoltivatore sia per togliere le infestanti le erbe che cresceranno normalmente e sia per rincalzare la terra sulle piantine quando poi sono a metà vita intorno ai 15 cm ecco la sarchiatura togliere le infestanti sono operazioni molto importanti per i piselli questo eh, bisogna saperlo perché non bisogna poi abbandonarli sennò le erbacce prendono il sopravvento e raccogliamo ben poco come è successo gli anni scorsi allora con quest'anno non uso alcun tipo di concime perché qui avevo concimato parecchio questo è l'orto estivo che ho pulito qui avevo i pomodori la terra è stata sfruttata ma anche ben nutrita quindi non metterò nulla volendo si potrebbe mettere un po' di humus o di stallatico pellettato o di letame maturo ho lo stallatico pellettato ma non lo voglio mettere vediamo un po' cosa viene fuori stanza tra i semi e quelli qua sono molto piccoli circa 20 cm, 15 cm uno o due per ogni posizione probabilmente ne metto un paio 15 cm 20 cm circa un palmo quindi andrebbero messi così ecco come vedete 2 3 per ogni posizione poi a un certo punto si va a occhio se ne cade qualcuno in più non succede nulla E via così dopo vediamo la fase di copertura dei semi i semi vanno coperti con un paio di centimetri di terreno non di più che onore mi è venuto a trovare il mio amico dan si vede che ha fame dopo ti do qualcosa da mangiare cosa fai tu? ti aiuti? Prima ero solo, poi siamo stati in due, poi siamo in tre, ma qui c'è solo uno che lavora ragazzi però eh. Ok, le ho messe di mora, due parole ancora su, sui piselli, temono bene il gelo, anche se stanno sotto la neve per qualche tempo non li fa male, ovviamente non devono passare tutto l'inverno, un inverno bolsevico, nel senso che dipende un po' dalle zone in, della, della nostra penisola, ma dal centro d'Italia in giù questa è una coltivazione che va benissimo seminata in autunno si fa tutto l'inverno quando è marzo possiamo raccogliere i frutti adesso vediamo un attimino come ricopriamo i semi con un paio di centimetri di terra io ho fatto un solco poco profondo saranno quattro dita Qua sono 5 centimetri li ricopro col rastrello molto delicatamente come vedete appena appena mi assicuro soltanto che i semi siano coperti come tutti i legumi anche i biselli fissano l'azoto al terreno quindi se avete terreni un po stanchi magari dopo la coltivazione estiva come il mio è una buona soluzione per non lasciarlo inerbito ma per sfruttarlo e contemporaneamente dare un po di azoto per il prossimo anno tenete conto che qua quando siamo marzo aprile tiriamo via tutto maggio al massimo e siamo pronti per l'orto estivo poi vogliamo fare una bella cosa quando le piantine sono alte senza estirparle le maciniamo direttamente con la fresa nel terreno e abbiamo un effetto maggiore Do acqua perché il terreno è umido li farei soltanto male questi sono sensibili all'acqua se ce n'è troppa marciscono e quindi non viene fuori niente se volete ci sono altre varietà di piselli ci sono i mezzarama che vengono alti tanto così o ci sono quelli da incannare quelli alti da mettere con la rete in realtà rendono molto di più di questi però bisogna lavorare dietro con la rete bene vado avanti da solo la coltivazione di piselli è veramente semplice eh, bisogna solo avere il terreno giusto, io non ho proprio il terreno migliore per questo tipo di coltivazione però ci provo ogni anno insomma, dai. prima o poi mi andrà bene vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi volete iscrivere al canale vi ringrazio così non vi perdete i video che faccio settimanalmente il giovedì se volete mettere un like ve ne sono grato, ci vediamo giovedì prossimo